Questo progetto nasce per valorizzare il patrimonio storico trentino. Ci siamo appoggiati alle competenze e alle tecnologie per costruire un percorso di conoscenza all'interno del fondo. Semplicemente utilizzando uno smartphone o un tablet inquadrando i pannelli che sono stati posizionati all'interno e all'esterno di questa struttura.